Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake soffice al latte e miele, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, lievito per dolci, uova, zucchero, latte, olio di semi, vanillina, miele e sale, diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, le uova e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte, l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 3. Aggiungere il miele ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, la fecola, il lievito e il sale. Ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Il composto è, è pronto. Versarlo in uno stampo da plum cake di 28 x 10 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. plum cake soffice al latte e miele. Grazie e alla prossima ricetta!